Per il cinquantottesimo appuntamento della rubrica Il sessuolo corrisponde oggi mi scrive una donna che è in difficoltà perché durante la sua seconda gravidanza sta iniziando ad avere un blackout rispetto al desiderio sessuale, cioè quello che mi spiega che sta succedendo è qualcosa di simile a quello che è successo durante la prima gravidanza cioè che poi con l'innesco della gravidanza ha iniziato a perdere desiderio sessuale e ha continuato comunque a provare piacere nella sessualità ma eh, senza desiderarla più come cosa, che è tra l'altro una cosa che mi spiega che anche a lei non era mai stato poi del tutto eh, spontaneo o funzionale in generale nella sua storia personale. Mi spiega che la prima gravidanza risale a 5 anni fa e prima di quella gravidanza aveva fatto un lavoro di psicoterapia individuale in cui aveva lavorato su se stessa, sul proprio rapporto con il proprio corpo, con la propria emotività e con il proprio partner. E avevano costruito un'ottima intesa. Infatti, mi spiega che sono una coppia eh, sana, salda, efficace, eh, che si vuole bene che si sa divertire, che sa essere complice, mi spiega lui è supportivo, cioè è presente, e tutto, tutto funziona, lei dice anche io nel sesso provo piacere, provo, eh, raggiungo l'orgasmo, quindi c'è tutta una serie di meccanismi che funzionano, ma tutta questa cosa che avevo costruito anche nel lavoro di psicoterapia individuale che avevo fatto, poi si è andata perd perdendosi all'interno della prima gravidanza. Da quando è iniziata la prima gravidanza c'è stato come un blackout in cui il desiderio sessuale si è andato a spegnersi. E, mi spiega questa cosa tra l'altro in una logica in cui eh, il sesso è diventato una delle tante cose che tocca fare. Quindi tra, come tra i vari impegni, una delle tante questioni da risolvere, eh, come andare a fare la spesa, c'è cioè il... poi. Eh, fare eh, lavorare eh, e far sesso con il proprio partner rientra tra i vari impegni che nella quotidianità una persona potrebbe avere. E questa cosa quindi va effettivamente a darci un senso della dimensione di coppia che si è venuta a creare, perché i partner quindi sono entrati davvero in secondo piano, come se fossero una delle tante cose che vanno di sfondo in un contesto in cui sono entrati degli attori ingombranti, cioè i figli, delle persone importanti, fondamentali, che vanno anche loro a dare un senso al nucleo familiare che loro già erano come coppia, però sono andati a a crescere una cosa che loro già erano e una, una confusione che a volte può capitare di fare è di non vedere la differenza tra una famiglia che si allarga e una famiglia che si crea. A volte l'arrivo dei di figli diventa non tanto un'occasione per eh, elaborare e costruire qualcosa di più sulle fondamenta di una coppia genitoriale che si ama e si vuole bene, ma diventa un'occasione per dedicarsi completamente esclusivamente al nuovo arrivato fino per dimenticarsi della coppia e dei partner che in qualche modo hanno contribuito a creare quella, quella, quel, quella nuova vita e questa cosa diventa a volte un errore nel momento in cui il progetto della coppia va a diventare più importante delle persone che, che ne fanno parte però arriviamoci con ordine a questa cosa perché la persona mi spiega che quindi sta cercando vorrebbe avere una qualche soluzione una qualche opzione da poter affrontare in tutto questo perché mi spiega anche che qui in questo momento dopo questo blackout Sta anche facendo alcune visite ginecologiche per la seconda gravidanza che sta avendo e sta affrontando poi alcune esperienze di anche dolore nel, nel fare le visite ginecologiche, nel, nel eh, nell'inserimento dello speculum eh, perché eh, non capisce bene effettivamente alcune tensioni muscolari da dove arrivino. La questione è quindi è, eh, cercare di ragionare su quali potrebbero essere le opzioni, considerando che eh, tutto questo aspetto poi sul dolore potrebbe avere anche un senso, eh, a prescindere da tutto quello che sta accadendo, però eh, quando si parla di dolore nella sessualità si apre nei, ai termini delle disparionie, che sono un'area molto ampia di riflessione, e quelle varrebbe la pena poi esplorarle, e capirle, anche andando a sentire uno specialista, che forse in questo caso è la ginecologa che la sta seguendo, la sta seguendo per un tema di gravidanza, ma forse non è del tutto competente quando si parla di dolore nella sessualità. Bisogna capire se poi è stata un po' irruente a questa specifica professionista o se c'è qualcosa che si sta innescando da, da, da quel lato e quello forse potrebbe essere qualcosa su cui ragionare se rivolgersi specificatamente a una ginecologa che abbia confidenza col tema del dolore della sessualità per capire se c'è qualcosa di organico oppure no eh, da provare ad approfondire. Però comunque è una situazione un po' particolare, no? Eh, si sta innescando qualcosa eh, legato poi alla gravidanza e proviamo a stare sulla possibilità, sull'opzione per ragionarci insieme, che ci sia un meccanismo più emotivo e più relazionale che va a innescare questo in questa occasione. Cioè, qui le opzioni non sono tantissime, si può provare eh, o a cercare di fare qualcosa che sia il più spontaneo possibile, no? cercare di lasciarsi guidare dal proprio istinto materno nel, eh, nel proseguire questa gravidanza nel modo più naturale, e spontaneo possibile, senza porsi eh, grandi regole o grandi, grandi modalità per cercare di prendersi meglio cura di se stessi, ma questo credo che sarebbe un errore. Cioè la spontaneità, tutto ciò che è istintivo, è innato, ha un suo senso, però spesso non è il modo migliore per vivere, se noi vogliamo avere un'alimentazione sana non mangiamo tutto quello che ci viene spontaneo mangiare, ma scegliamo una dieta equilibrata magari facendoci consigliare da nutrizionista o comunque seguendo dei principi di alimentazione che ci sembrano ragionevoli, se no mangeremo tutti robe zuccherate e finiremo rapidamente per avere tutto il diabete, quindi non è assolutamente una buona modalità per prendersi cura della propria alimentazione come non è una buona Modalità per prendersi cura di una gravidanza eh, o di, della sessualità. La gravidanza quindi sta seguendo quindi, il fatto di farsi aiutare da una ginecologa. Eh, rispetto al dolore, potrebbe aver senso sentire anche lì uno specialista che abbia delle competenze specifiche sul eh, dolore genitale, che può essere poi più interno, più esterno, seconda, eh, e quindi una ginecologa che possa fare alcune visite per capire se la cosa è più organica o ha una componente psicologica. Eh, ma. Stando sul fatto che quello poi me lo accenna nella mail come soltanto un dettaglio, non mi soffermerei solo su quello, ma starei più sul tema del desiderio sessuale, cioè il fatto che anche il desiderio sessuale prima o poi ritornerà. In questo caso sono passati 5 anni dalla prima gravidanza alla seconda gravidanza e c'era stato forse un recupero un po' spontaneo del desiderio sessuale che poi si è ribloccato poi con la seconda gravidanza. Questo meccanismo quindi ci dice che in parte spontaneamente il desiderio sessuale lei per la modalità che ha dopo un po' lo recupera, dopo un po' ritorna su alcuni binari, la questione è che se lo fa solo spontaneamente finisce per metterci ogni volta a 5 anni e c'è il rischio che poi nel frattempo la vita passi, Cioè eh, il, il, i bambini poi hanno le loro richieste, il partner fortunatamente è supportivo, e tranquillo e quindi non, non fa più... Non, non non si aumenta più di tanto di questa cosa, anzi è collaborativa e partecipe nel cercare di spronarla eh, nonostante le sue difficoltà e quindi c'è il rischio che tutto questo spontaneamente possa richiederci davvero altri 5 anni o che possa metterci tutta la vita e quindi fare le cose spontaneamente tendenzialmente non è una grandissima idea quando ci si vuole prendere cura di se stessi Anzi, la spontaneità è una delle, delle cose che spesso le persone portano anche all'interno di un lavoro di psicoterapia. Come obiettivo io vorrei essere più spontaneo nella sessualità, vorrei essere più spontaneo nel sentirmi felice, più spontaneo nella relazione con gli altri. Ci mancherebbe. Eh, la spontaneità la si può porre come obiettivo a cui tendere, verso cui voler andare, però non è il punto di partenza, è un punto eventualmente di arrivo a cui poi si arriva, in un secondo momento, dopo che già si è imparato a stare negli obiettivi che ci si voleva dare volontariamente, e poi con il tempo, ripetendo certe cose, diventano sempre più facili, sempre più spontanee, sempre più accessibili, e quella è la spontaneità. Il primo passaggio però di qualunque psicoterapia non è mai la spontaneità, ma il imparare volontariamente e consapevolmente a prendersi meglio cura di se stessi. Quindi quello è il primo passaggio verso cui puntare, essere non tanto spontanei ma volontariamente prendersi cura di se stessi e trovare delle modalità per farlo. Io credo che il fatto che la persona che mi scrive eh, abbia un lavoro di psicoterapia alle spalle, individuale, in cui già si è presa cura di se stessa in un lavoro che ha fatto nel riscoprire la propria sessualità prima della prima gravidanza, quello forse è un qualcosa a cui sarebbe utile che la persona avesse più accesso, cioè al fatto che... Eh, recuperasse alcuni aspetti del lavoro fatto in passato e cercasse di capire non tanto i risultati a pure era arrivata ma come c'era arrivata che tra l'altro è una delle cose su cui si lavora di solito in psicoterapia cioè eh, la psicoterapia di solito è lavorare su una questione e poi costruire consapevolezza del come ci sia a quella soluzione per far sì che la persona possa essere autonoma nel prendersi cura di se stessa su quella difficoltà nel futuro, rendendola sempre più costante possibile, sia rispetto a altre possibili difficoltà nel futuro che la vita gli riserverà nell'avere gli strumenti per poi muoversi all'interno di, di quei problemi. Questa è una cosa su cui potrebbe valer la pena effettivamente che la persona lavori, cioè recuperare quindi il, il, gli strumenti, le competenze già costruiti nel lavoro di psicoterapia passati. Quello potrebbe essere un pezzo, come è importante forse cercare di entrare nell'ottica come la qualità della sessualità forse possa essere una componente eh, più importante che non la quantità, cioè il fatto che il loro avere rapporti sessuali ad oggi è una cosa che ancora continua, lei riesce a provare piacere nella sessualità, però forse la questione non è soltanto il riuscire a provare piacere nella sessualità, ma riuscire a recuperare un aspetto personale e relazionale del modo con cui vivono la relazione di coppia. E c'è qualcosa che forse ha danneggiato questo aspetto relazionale e, perché no, potrebbe essere proprio il fatto di avere un figlio. Cioè potrebbe essere il fatto che come genitori di un bambino loro hanno costruito un modo di stare in relazione che è diventato, paradossalmente, nonostante abbiano passato magari più tempo insieme, è diventato meno intimo e meno relazionale. Questa cosa purtroppo succede, succede abbastanza spesso, cioè è una cosa che riguarda il fatto che poi, quando arriva un figlio, a volte si creano tutti dei meccanismi per cui ci si inizia a dedicare al figlio, si inizia a diventare eh, collaboratori nel prendersi cura di questo bambino, e in questa modalità si finisce per vedere l'altra persona però soltanto come eh, la persona che svolge delle attività, che a quell'ora gli dà da mangiare, a quell'ora lo, lo mette a letto, a quell'ora gli fa lavare i denti, a quell'ora gli prepara da mangiare, eh, che, eh, o gli fa la spesa, che è tutta una, serie, una modalità però estremamente eh, impersonale e controllante di vivere la vita privata come se fosse un lavoro. E questo è in parte è realistico, cioè la vita privata è anche essa un lavoro, una modalità di lavorare, una modalità di prendersi cura di sé e della propria famiglia. Altrettanto però la famiglia non è quella che si viene a creare quando arriva un bambino, la famiglia è la coppia che si trova o la coppia o le persone che si trovano insieme e che decidono di costruire una relazione e che poi, se scelgono di avere dei figli, o se capita di avere dei figli, finiscono per allargare il nucleo della loro famiglia, che però era già famiglia ancora prima. Quindi si tratta di essere in continuità con il proprio passato, che è una cosa che le persone invece a volte hanno difficoltà a fare. Cioè dentro il blackout che descrive la persona che mi scrive, nel dire è cambiato tutto in qualche modo improvvisamente con una gravidanza, adesso con la seconda, eh, perdo un po' il contatto con me stessa, quello che sta dicendo è che, sta avendo difficoltà ad avere una continuità nel rapporto anche con il, sia con se stessa che con il suo partner nel riuscire a essere sempre loro le persone che si volevano bene, che si amavano, che si desideravano prima dell'arrivo del bambino e dopo cioè c'è un qualcosa che è andato perduto effettivamente nella traduzione tra partner e genitori e in quel meccanismo, quel pezzo che si è andato, per, si è andato perdendosi è proprio il pezzo forse da, da recuperare su cui lavorare per capire effettivamente cosa ridefinire come partner prima dell'arrivo dei figli e cosa invece li definisce ancora oggi, cosa possono recuperare e valorizzare considerando che il tempo è minore, perché c'è... Cioè... Un neonato, adesso tra poco ce, ce ne saranno due, e i neonati prendono tempo, hanno un sacco di richieste, hanno un sacco di necessità, bisogna stargli dietro, e quello è tutto un lavoro che va fatto, che richiede un sacco di energie, e bisogna capire il modo più efficace, responsabile ed economico, però, di fare una cosa simile, perché se no la sola idea del mi sacrifico completamente per dedicarmi ai miei figli è un'idea che ha anche tutto un suo romanticismo, però poi è poco efficace, perché rischio di essere soltanto una persona che si sacrifica e non una persona che fa del bene ai propri figli. I figli hanno bisogno di una, tutta una serie di attenzioni di, e di, e di eh, risorse, di necessità, però hanno anche bisogno di, eh, oltre un po' di spazio per se stessi, non i primi anni, ma poi hanno bisogno di un pochino di spazio e poi successivamente soprattutto hanno bisogno di avere dei genitori che per quanto possibile si vogliano bene, se, se si riesce effettivamente a dare anche lì un, un modello del come potrebbe essere desiderabile effettivamente avere un rapporto sano con un altro individuo, con un altro essere umano non sia il nostro familiare, cioè potrebbe essere quindi in senso stretto, chiaro, eh, perché poi i partner diventano una famiglia anche se non c'è un legame di sangue tra di loro e quindi quello è un qualcosa che si viene a creare, si viene a costruire, però anche quelle sono le basi effettivamente del su che cosa promuovere e fondare la propria famiglia, se è sul come facciamo bene la spesa, vogliamo fare quello, ok, però delle conseguenze, o se il vuole essere un come viviamo bene noi come coppia, come genitori, come famiglia, come persone che si prendono cura e crescono delle nuove generazioni, quella è una riflessione un po' più ampia che probabilmente però non è spontanea. La cosa più spontanea è dimenticarsi di se stessi e vivere tutto quello che succede dalla gravidanza in poi come essere travolti da una serie di impegni dove non, non ci ricordiamo più chi siamo. Questo è quello che succede spontaneamente, poi magari avendo più figli eh, si diventa un po' più abili nel riuscire a non dimenticarsi troppo di se stessi, anche se molto più spesso quello che succede è davvero che si assumono dei ruoli eh, più formali nella direzione dell'essere genitori e ci si dimentica davvero quasi tutto di quello che significava essere una persona, che è un problema, è un problema che può capitare e... Avere desiderio sessuale però significa anche quello, desiderare qualcosa per se stessi nell'incontro eh, speciale con un'altra persona e quindi perché no coltivare eh, una relazione con l'altra persona in un modo intimo e desiderabile e questa cosa qua per farla serve essere una persona, serve essere una donna, serve essere un'adulta che eh, per se stessa desidera di avere un'intimità con il proprio partner, con il genitore eh, del, del primo e del secondo figlio in arrivo. Questa cosa qua è una cosa che non è spontanea, serve cercarla, serve costruirla e serve lavorarci su. Come una cosa su cui serve forse aprire una parentesi è il fatto che l'esperienza della gravidanza e delle genitorialità, visto che vanno a toccare, stiamo parlando di desiderio sessuale, vanno a toccare alcune compone componenti legate al rapporto col proprio corpo. E il rapporto col proprio corpo è una cosa complessa cioè ognuno ha un rapporto con il proprio corpo che può eh, esprimersi in tante modalità diverse, che siano sportive, sessuali, alimentari e di vario genere estetiche, ci sono un'infinità di modalità con cui si possono avere rapporti col proprio corpo e eh, quando si ragiona su questo però bisogna considerare che la gravidanza è un'occasione in cui il corpo cambia forma, le sensazioni corporee cambiano, gli ormoni cambiano e ci sono tutta una serie di possibilità che il proprio corpo offriva prima e poi non offre dopo eh, non entrando in un'ottica che a volte capita, no? entrare nell'ottica del fatto che essere in gravidanza significa essere ammalati, non è quello, essere in gravidanza Può significare avere tanti significati diversi per tutte le persone, spesso si possono, fortunatamente, per molte persone la gravidanza è un'occasione in cui possono essere ancora capaci di fare tantissime cose, non più di prima ma tantissime cose, eh, però è un'esperienza che è diversa da persona a persona. Per alcune persone l'esperienza della gravidanza non è solo la felicità di avere un figlio, ma a volte è anche eh, la paura di perdere il controllo del proprio corpo, la rabbia del sentire di essere limitati in tutta una serie di cose. Cose, la tristezza di tutta una serie di sensazioni, di dolore che si percepiscono, il disgusto per alcuni aspetti del modo con cui il proprio corpo eh, diventa o eh, viene utilizzato anche a favore di un'altra persona, cioè del, del neonato, che eh, gli cambia di significato. Per esempio i genitali cambiano, a volte cambiano di significato quando diventano occasione di partorire, di... Eh, dare vita però anche tramite un'esperienza che ha tutta una serie di aspetti dolorosi nella, nella, nel parto nel partorire come un'altra cosa che succede è che allattare a volte cambia tutto il significato che le persone danno al proprio corpo e al proprio seno cioè un'esperienza di contatto con, con il corpo anche del figlio che ha tutto un aspetto anche molto importante di attaccamento di sicurezza e di simbologia allo stesso tempo diventa anche un utilizzare una parte del proprio corpo che forse prima aveva una sensazione, aveva dei contenuti anche piacevoli, desiderabili per se stessa, e finiscono per diventare invece un qualcosa che tende, diventa utilizzato e sfruttato per sostentare un'altra persona con un contatto che a volte fortunatamente per alcune persone non è troppo sgradevole e anche piacevole, ma per tante persone a volte è anche doloroso il fatto, del, eh, il fatto che il figlio succhi i capezzoli della madre. È un meccanismo che eh, può provocare del dolore ed è una cosa che poi fissa tutta una serie di significati. Il corpo è il dolore, il seno è il dolore, il genitale è il dolore, eh, il, il mio uso del mio corpo non quando lo voglio io ma quando ne ha bisogno qualcun altro, il io dove sono, io devo obbedire a tutto questo, io ho un ruolo di madre e devo stare dietro alle eh, esigenze di un neonato che non ha nessuna colpa ma ha un sacco di bisogni e io eh, mi sono presa l'incarico di esserci per lui o per lei e questa cosa qua fa sì che si creino tutta una serie di meccanismi che sono semplicemente complicati non sono né giusti né sbagliati, la questione è viverli con consapevolezza per cercare di non cadere ed eccedere in radicalismi, in, in modalità eccessivamente polarizzate in cui vedere tutto bianco e tutto nero, ma riuscire a rimanere in una prospettiva realistica perché solo la prospettiva realistica mi permette di non perdere me stessa, non perdere il contatto con il mio corpo e riuscire a portare avanti il rapporto con il mio partner che appunto non è quello che va a fare la spesa perché così mi risparmio un pochino di tempo, ma diventa la persona, il mio compagno di vita o la mia compagna di vita con cui collaboriamo e con cui ci ritroviamo e con cui ci amiamo e con cui siamo oltre che genitori anche persone. Quella forse è una dinamica eh, che si è andata perduta perdendosi con le gravidanze ed è quello su cui serve lavorare per recuperare il desiderio sessuale, riuscire a rivedersi non solo come madre ma come donna, come persona, come partner e eh, quindi riuscire ad amalgamare tutto questo in una visione di se stessa che le permetta di poter pensare, di desiderare, di prendersi qualcosa per se stessa piacevole eh, e di prendersi momenti piacevoli con se stessa senza che questo sia tutto effettivamente sempre in funzione dei nuovi arrivati che vanno, ribadisco, ad allargare la famiglia e non a crearla. La famiglia non sono loro, loro sono un elemento importante della vostra famiglia, ma la famiglia siete voi come partner e poi tutti quelli che si vanno ad aggiungere alla vostra coppia con tutti con la loro importanza eh, equa eh, e significativa e fondamentale dove tutti sono fondamentali eh, quasi all'opposto di quello che a volte si dice sul, sul posto di lavoro che tutti sono importanti e nessuno fondamentale eh, potremmo dire che in famiglia all'età esatto opposto tutti sono fondamentali e nessuno deve essere necessariamente importante eh, è proprio una meccanica che potenzialmente è diversa e mi raccomando il fatto che voi abbiate un buon rapporto da un lato è un'ottima risorsa se riuscite a lavorare su voi come coppia, dall'altro è un pericolo nel momento in cui c'è il rischio che proprio perché avete un buon rapporto di coppia anche il suo partner sia supportivo ma non si lamenti più di tanto e la cosa spontaneamente finisca per essere un... tanto lui non si lamenta, portiamo avanti queste priorità che è spontaneo vedere e finiamo per proseguire con questa modalità per tutto il resto della nostra vita. E finché un giorno i figli non usciranno di casa ci sarà il nido vuoto e allora ci troveremo noi due che non ci vediamo da 40 anni e ci diciamo ok adesso che facciamo eh, che è una cosa che purtroppo succede in tante relazioni di coppia e, ed è una cosa che si può assolutamente prevenire prima lavorando sulla relazione su questo quindi spero di aver dato eh, qualche suggerimento utile su eh, questo rapporto che c'è tra maternità e caldo del desiderio eh, per uh, dubbi su quello che ho scritto eh, su, su, questo, su questo discorso c'è un articolo su dottorvalero.com a corredo di questo video dove anche lì eh, ho riportato un po' la risposta che ho dato sintetica alla persona che mi ha scritto via mail la mia mail comunque per domande o curiosità è valero.celletti.com io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video